Un momento scioccante per i cittadini di Los Angeles quando fragorose esplosioni hanno risuonato nella notte ed elicotteri militari sono atterrati su una delle vie più trafficate della città. Jim Murray spiega cosa stava accadendo: Los Angeles sotto attacco? Sicuramente sembrava così perché, come Black Hawk, gli elicotteri volavano in formazione proprio sopra gli edifici del centro città nel buio pesto. Si può perfino sentire un'esplosione. Elicotteri atterrati nel bel mezzo di Wilshire Boulevard si vedevano i soldati correre e salire a bordo in questo video girato da un ragazzo dalla finestra del suo appartamento. Questo è Winshaw Boulevard, una delle strade più trafficate e famose di L.A., dove le persone sono rimaste nel panico a chiedersi ma che diamine sta succedendo verso le 9 di lunedì sera. È sembrato un attacco ma si è scoperto che era solo un'esercitazione. Su un social media però qualcuno è esploso. Beh, questa non è un'esercitazione per niente. Il tweet è partito e siccome siamo una generazione post 9-11, molte persone si sono mosse per capire se c'era bisogno di prenotare fuori città. Ero terrorizzato, credevo che le finestre sarebbero esplose. L'esercito americano aveva avvisato i media dell'esercitazione. Lo scopo era quello di migliorare le abilità dei soldati e farli operare in vari ambienti e luoghi urbani. Evidentemente molte persone terrorizzate però non hanno ricevuto il messaggio. E i test non sono ancora finiti. Sono previste ulteriori esercitazioni per questo fine settimana. Giulietto Chiesa, uno dei pochi a dare e commentare la notizia proprio in un video di ieri, 6 febbraio. L'Europa affonda davanti a Caracas. Com'è possibile che eh, diciamo, la storia giuridica dell'Occidente, dello Stato di diritto, sia avvilita fino a questo punto? Non abbiamo neanche vergogna di questo. Eh? Nessuna di queste condizioni è stata rispettata, quindi non c'è nessuna ragione per chiedere per chiedere a Maduro di andarsene, non c'è nessuna ragione né nessun diritto. Tutto ciò è assolutamente illegale. E poi l'articolo 333 è ancora peggio. Nell'articolo citato si chiede si dice che ogni cittadino deve difendere la Costituzione. Ma non risulta che Maduro abbia violato la Costituzione? Semmai Guaidò viola la Costituzione? chiedendo a Presidente legittimo di andarsene. Insomma, siamo di fronte a una vera e propria vergogna dell'Occidente che rinuncia platealmente a tutte le sue norme fondamentali di rispetto della legalità per appoggiare un vero e proprio colpo di Stato. Sarebbe questo lo Stato di diritto dell'Europa, dove basta un ragazzotto col grembiolino massonico che si proclama presidente per far muovere le capitali degli imperi coloniali britannico, francese, tedesco, portoghese oltre che l'impero declinante dell'America. Questa sì che è una grande figuraccia mondiale, alla quale per il momento, con qualche titubanza l'Italia, cioè il suo governo, sta sfuggendo. Speriamo che tenga duro, perché nel frattempo la situazione potrebbe anche peggiorare. Non vorrei che ci trovassimo tra poco di nuovo di fronte a una signora Clinton che mentre assiste al linciaggio pubblico di Muammar Gheddafi dice «veni, vidi, morì». Vogliamo altro sangue? Bene ha detto, molto bene ha detto Maduro. L'imperialismo vuole il petrolio. Non ha mai fatto regali a nessuno. Quando occorre getta bombe, parole sacrosante. E ricordo solo che nei giorni scorsi, l'altro ieri, Los Angeles è stata teatro di una grande esercitazione militare congiunta delle forze armate americane nel centro della città in piena notte. Scaldano i motori per fare un altro deserto che chiameranno pace brindando a sangue e petrolio con il nostro aiuto, naturalmente, il nostro in questo senso di questa Europa che perde proprio i pezzi insieme alla dignità. Quando l'imperatore comincia a commettere sciocchezze a ripetizione vuol dire che sta molto male. Che se i suoi amici non hanno il coraggio di dirglielo vuol dire che si apprestano ad abbandonarlo. Giulietto Chiesa, in giro attorno al sole con PandoraTV.it Here goes the black hawk I think. Oh fuck! He's like invincible.